Napoli, Basilica di Santa Chiara, si celebra la festività della Immacolata Concezione. Seguite il servizio. Oggi è una giornata importantissima, lei è il delegato di Malta. Delegato di Malta, eh, sono qui a rappresentare anche io l'ordine e Malta. Eh, e niente, siamo a questa celebrazione, siamo emozionati. Lo siamo un po' tutti. tutti. Grazie. Siamo qui per l'immacolata concezione, oggi 8 dicembre, è una giornata bellissima perché eh, finalmente il, diciamo, la nostra campagna di solidarietà ha preso eh, il volo, è andata, nel senso che è andata proprio in altri continenti, Abbiamo, siamo riusciti a fare un banco alimentare per, eh, per gli Stati Uniti, in Brasile, in Portogallo, a Malta, in Sicilia, in Calabria. E in campagna abbiamo scaricato circa mille chili di pasta in tutte queste iniziative e tutto questo nel segno di Francesco II, del servo di Dio, sempre vicino a chi soffriva. Prossimo alla beatificazione? Speriamo, è un po' presto ma insomma il cammino è lungo. L'impania del Marchese San Felice, Marchese aderito diritto, da poco mi è parso di capire a questa straordinaria organizzazione. Sì, naturalmente l'associazione... Francesco II ha, ha una tradizione alla quale non ho voluto far mancare la mia partecipazione. Grazie.